Vorrei, vorrei tanto darvi il pane che vi renda degni della mia poesia. Amerei tanto essere nel fornaio o il semplice rappresentante. Bramerei tanto un primo maggio trascorso in cerchio circondante idee. Odirei tanto un 2 maggio con in mano polvere pronto a seppellire magnitese